Questa è la Pagani Huayra BC, costa 2 milioni e 300 mila euro. Sono stati prodotti solo 20 esemplari, tutti già venduti. La sigla BC è per dedicarla a Benny Caiola, uno storico e noto acquirente della marca. Infatti è stato uno dei primi ad acquistare una Zonda. Quest'auto pesa 132 kg. In meno rispetto alla versione standard infatti è stato utilizzato una fibra di carbonio particolare, tecnologicamente avanzata che è del 50% più leggero e del 20% più rigido rispetto alla fibra di carbonio standard utilizza pneumatici Pirelli P0 Corsa che dispongono di 12 diverse mescole di gomma le sospensioni bracci trasversali sono ora in alluminio aeronautico noto come Avional insomma ragazzi, questa è una bestia Motore AMG biturbo da 6 litri V12 Pompatissimo 789 cavalli di potenza per 588 kW E ben 1100 Nm Adesso è il momento di andare a provarla E andiamo a testare questi 1100 Nm Anche se il mio ingegnere mi ha detto vai piano Fai scaldare le gomme scarico subito 789 cavalli e di prima chitto ragazzi questa leggerezza questi 132 kg in meno rispetto alla guaira standard si sentono e d'altronde guarda qua come si controlla 600 si frena siamo sul circuito ufficiale di Porsche rilasciato nell'ultimo DLC per Project Cars 2 ragazzi era da tanto che non giocavo sulla realtà, in realtà virtuale e onestamente è veramente un peccato non sfruttare questa tecnologia perché rende davvero bene l'ho già detto più volte sembra di essere all'interno della macchina allora, si anticipa anche la curva mamma mia ragazzi comunque appena si riesce a capire come, come si comporta l'auto si riesce a piazzarla dove si vuole, guarda qua correzioni uno scarico di patenza pazzesco non so se riuscite a sentire anche il soffio del turbo è un hypercar che fa sicuramente sognare, 20 esemplari a 2 milioni e 300 mila euro che sono stati praticamente immediatamente venduti appena proposta l'auto al sanone di ginevra come vi dicevo poc'anzi e tutta questa fibra di carbonio nuova fibra di carbonio 50 più leggera e 20 più efficace resistente sicuramente su quest'auto si fanno sentire Uh, mamma mia, ragazzi, mamma mia. Io vi invito assolutamente a testarla. Magari questo non è il suo circuito, cioè, non è il circuito adatto per quest'auto. Perché non si riesce a sfruttare tutta la potenza del motore V12 da 6 litri AMG B-Turbo. Cioè che figata si vende anche il riflesso sul parabrezza. Mamma mia. Uh Cioè questa qua è un hypercar di lusso, nel senso non per il suo prezzo, ma anche per come è concepita, ma c'è una sportività innata malgrado tutto che sia abbastanza larga come macchina che te la fa godere guarda qua, la metti dove vuoi sta macchina è un mostro e le Pirelli fanno il loro lavoro anche se io le stresso parecchio Senti, senti Io ragazzi vi invito a lasciare un commento Su cosa ne pensate di questo mostro Un mostro che l'hanno fatto dimagrire eh, di 132 kg Ragazzi, togliere 132 kg da un'auto così Non è da poco, eh guarda guarda, per controllare devi mettere giù una marcia e comunque, guarda, Uhuhu! ha detto basta, bene ragazzi io vi invito a lasciare un like per questa Pagani Wire BC, a lasciarmi un commento se avete il piacere di farmi sapere cosa ne pensate di quest'auto, ad iscrivervi al canale tanto è gratuito e se non l'avete fatto Cliccate sulla campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo. Da Fabris è tutto e dalla Pagani Waiura BC. Ciao!